Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Canta in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte Oggi siamo in compagnia di Renata Ciao Cicchetti che ci aiuterà in questa canzone di Gazzelle Gazzelle, che si chiama Dessi. Non si vede che l'abbiamo preparato questa volta No, <ride> no, no, no. Canta canta Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi soltanto che sono Mi minore, poi quindi Mi sol Si, poi Do maggiore che tutti conosciamo, Do Mi Sol, e Sol maggiore Sol Si Re, Infine abbiamo il Si minore Si re fa diesis E la canzone fa così Dopo un intro, un piccolo intro la canzone va sempre avanti così eh, anche la seconda strofa è il ritornello vi facciamo sentire dal ritornello finale fino alla fine perché ci sono degli accordi che eh, variano si alternano in modo diverso comunque vi facciamo sentire restano sempre gli stessi allora il ritornello Bene, come abbiamo visto anche questa era una canzone semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio la signorina Cicchetti. Grazie a te. E Renata per averci aiutato. In questa canzone e vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così ogni qualvolta esce un video nuovo, potete subito guardarlo. Alla prossima. Ciao ciao. ciao.